E poi un altro tema, quello del fondo perduto commercio, tutto pronto per le domande, le verifiche sulle attività prima dei pagamenti e ancora le ristrutturazioni e riqualificazione energetica con la nuova proroga per la comunicazione delle spese al 19 aprile 2022 e si passa poi al tema del super bonus 110% bonus edilizi, dopo la proroga arriva l'aggiornamento dei software L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda l'apprendistato. La formazione può essere a distanza ma deve rispettare specifici requisiti. Infine uno sguardo alla sezione dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dalle partite IVA. Domanda Iscro al via dal 1 maggio 2022 dall'Inps. Le istruzioni. Il punto nell'articolo di Anna Maria D'Andrea sulle partite IVA con la domanda Iscro al Via dal 1 maggio 2022 a darne notizie all'Inps con il messaggio numero 1569 del 7 aprile 2022 che fornisce alcune utili istruzioni in merito ai soggetti beneficiari dell'indennità di cassa integrazione per gli autonomi. Vediamo che quindi per le partite IVA la domanda di Iscro parte dal 1 maggio 2022, lo rende noto l'Inps con il messaggio citato con il quale vengono fornite le istruzioni in merito a chi potrà presentare la domanda per l'accesso alla cassa integrazione sperimentale prevista per i lavoratori autonomi. L'ISCRO spetta una volta per il triennio 2021-2022-2023 e chi ha già usufruito dell'indennità lo scorso anno presentando domanda entro il 31 ottobre non potrà quindi fruirne per l'anno in corso dalle modalità di invio ai requisiti specifici il punto delle regole per fare domanda a iscro a decorrere dal 1 maggio 2022 è all'interno dell'articolo ci spostiamo su un'altra notizia che riguarda il fondo perduto commercio tutto pronto per le domande le verifiche sulle attività prima dei pagamenti l'articolo di Rosi Delia sul fondo perduto relativo alle attività che si occupano di commercio, tutto pronto per le domande. Il decreto attuativo MISE è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri, il 7 aprile. Si parte dal 3 maggio, le verifiche su requisiti, regolarità dell'istanza e aiuti di Stato prima di procedere con i pagamenti. Per quanto riguarda invece i dettagli sui tempi e le modalità di erogazione e calcolo degli importi sono all'interno del testo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E poi un altro tema, quello delle ristrutturazioni. E, eh, riqualificazioni energetiche nuova proroga per la comunicazione delle spese al 19 aprile 2022. Anche in questo caso, l'articolo è di Anna Maria D'Andrea. Sulle ristrutturazioni e riqualificazione energetica. c'è cioè la nuova proroga per la comunicazione delle spese relative a lavori in condominio. Il provvedimento è stato pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 7 aprile 2022 e rinvia la scadenza al prossimo 19 aprile e ancora rimanendo in tema di eh, agevolazioni edilizie ci occupiamo di super bonus e bonus edilizi dopo la proroga arriva l'aggiornamento dei software pronti software quindi per la compilazione e il controllo e le specifiche tecniche relative alle comunicazioni all'agenzia delle entrate della scelta della cessione del credito e dello sconto in fattura dopo la proroga della legge di conversione del decreto sostegni ter la scadenza per l'invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2021 è il 29 aprile 2022 vediamo che le spese prese in considerazione sono appunto quelle relative allo scorso anno e eh, devono essere comunicate per essere poi inserite all'interno della dichiarazione dei redditi precompilata con modello 730 2022 i dettagli sono all'interno dell'articolo e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda l'apprendistato la formazione può essere a distanza ma deve rispettare specifici requisiti anche in questo caso l'articolo è di Rosi Delia sull'apprendistato la formazione di base trasversale può essere a distanza sia la modalità e-learning ma deve rispettare specifici requisiti deve essere sincrona interattiva e tracciabile lo chiarisce l'ispettorato nazionale del lavoro con la circolare numero 2 del 7 aprile 2022 infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal corriere.it che apre con l'inflazione che mette a rischio gli investimenti, come difendere le azioni e le obbligazioni, nell'articolo di Marco Sabella. E poi, per quanto riguarda il risparmio, BTP Italia, ad aprile scatta la maxi cedola al 4% grazie all'inflazione, come funziona all'interno dell'articolo? E eh, l'intervista Il consigliere di Putin, questa è una guerra all'Occidente, l'articolo è di Federico Fubini e poi calenda, zero forniture, se corriamo troppo si rischia di andare da Putin con il cappello in mano. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è quello in apertura di pagina, inflazione a rischio risparmio investimenti, come difendere le azioni e le obbligazioni di Marco Sabella, che fa il punto sullo scenario macroeconomico italiano e eh, europeo, che però riguarda anche gli Stati Uniti e insomma gli altri eh, paesi, comuna un po' tutti quanti in questo momento e che riguarda l'inflazione crescente dovuta anche allo scenario bellico che si è aperto eh, in Ucraina. Queste sono appunto alcune delle conseguenze che riguardano l'aumento dei prezzi ed altri effetti sull'economia e questa analisi è importante per comprendere le scelte economiche da operare. Ovviamente